Let us know. opero generale dei lavoratori dei call center, in questo rinnovo del contratto i padroni hanno chiesto oltre alla flessibilità oraria totale anche eh, di restituire parte degli aumenti per via del, della mancata crescita dell'inflazione, in buona sostanza siamo arrivati al punto in cui i lavoratori oggi devono pagare per continuare a lavorare. Ci hanno posto come condizione per il rinnovo del contratto di eh, pattuire una cifra per il rinnovo che però dovrà essere restituita nel caso l'inflazione non dovesse alzarsi. Questo è incredibile soprattutto perché in questo periodo siamo in deflazione, quindi è come firmare una cambiale in bianco ed è incredibile soprattutto perché negli ultimi anni quelli che hanno pagato la crisi sono stati i lavoratori ed è giusto invece che in questo momento ci sia una restituzione di quello che noi abbiamo dato finora. Tante famiglie sono rimaste senza lavoro e non c'è possibilità neanche di sperare in un futuro diverso e quindi noi siamo qui per dire basta. Dopo, dopo 23 anni finalmente anche i lavoratori team hanno deciso di mettersi tutti insieme e lottare lottare per evitare che vengano siglati accordi che poi penalizzeranno e che non hanno una, una lungimiranza. Stavolta li abbiamo messi in guardia, è l'ultima occasione per essere davvero dimostrare che rappresentano noi lavoratori, non rappresentano le lobby, non rappresentano il potere, i media che, che vogliono silenziare la nostra, la, nostra la nostra protesta giusta per un futuro di tutti dignitoso soprattutto, il lavoro e dignità. Questa richiesta è da considerare provocatoria e va rispinta al mittente, c'è cioè un piano di riorganizzazione aziendale eh, da parte della team, eh, pluriennale che prevede tutta una serie di sacrifici nei confronti dei lavoratori. Non si può scaricare i costi di queste organizzazioni integralmente sui lavoratori, bisogna chiamare in causa i manager, bisogna chiamare in causa coloro che guadagneranno lauti da questa riorganizzazione e dai tagli che riusciranno a fare, a cominciare dalla di Cattaneo. Se tagliano noi 1 miliardo, miliardo e 600 milioni loro si beccheranno come staff 55 milioni di bonus, deciso naturalmente da loro, senza la... se... dimenticando che invece forse sarebbe opportuno tagliare altri sprechi, fare tutti delle rinunce, essere sempre in ottica di futuro ma tutti insieme, non tagliando la, la gente, le loro famiglie e il futuro di tante persone, la dignità. Va chiesto naturalmente l'immediata apertura di un confronto serio a livello nazionale, bisogna chiedere all'azienda di fermarsi di ascoltare le organizzazioni sindacali, se non vogliamo che questa azienda si indebolisca ancora di più rispetto naturalmente alla concorrenza nazionale e internazionale che c'è, che la vede fortemente esposta anche a scalate straniere. Oggi sciopero dei lavoratori di tutto il settore call center, voi lavorate per la FastWeb. Stiamo chiedendo il rinnovo a livello nazionale del comparto di TLC. Le condizioni sono a ribasso e non accettiamo la condizione e la posizione dell'Aster. Vogliamo poter dire qualcosa perché purtroppo si parla fin troppo poco del settore delle telecomunicazioni che invece è credo fondamentale per un paese, come, come per qualunque paese, ma soprattutto anche in Italia. Parliamo di lavoratori che non guadagnano cifre enormi, di che stipendi stiamo parlando nei call center? E purtroppo parliamo, penso, adesso io lavoro in team di 600 euro al mese per i part time e gli è stato chiesto anche di ridursi questo, questo stipendio mega galattico che non ti permette neanche di vivere. chiedono di poter demansionare, di pagarci di meno, di farci lavorare di più e di farci lavorare a chiamata, quindi fondamentalmente vogliono controllare il nostro tempo dentro le aziende ma anche fuori, vogliono poter flessibilizzare il nostro lavoro fino a non avere più una vita privata, vogliono applicare il Jobs Act in tutte le sue forme, vogliono poter controllare il lavoro individualmente per elargire salario. Per fare contestazioni disciplinari. Eh, siamo tutti qui perché tutti guardandoci negli occhi ci rendiamo conto che ci vogliono togliere qualcosa. Quello che a loro interessa, al di là dei soldi banalmente, è togliere i diritti alle persone e renderle sempre più schiave. Tu lavori in un call center che si chiama Transcom che è coinvolto indirettamente in un'inchiesta che si chiama Labirinto sulla concessione degli appalti pubblici perché voi gestite insieme ad altri call center i servizi quali INAIL, Equitalia, IMSS, adesso sono a rischio oltre 2000 lavoratori in Italia, qual è la situazione? E questa situazione eh, si somma già alla difficile situazione degli appalti e quindi sicuramente questa cosa non, ehm, diciamo non ci rende tranquilli, assolutamente. Voi lavorate nel call center della giunta regionale, esponete uno striscione in cui dite senza, senza stipendio da mesi, perché? Perché la j che è l'azienda che praticamente ha preso la gara d'appalto da anni dalla regione Lombardia, e scade il contratto a fine aprile, non ha rinnovato la regione, non ha emesso più un bando e ha pensato bene di darla a un'azienda privata che si chiama GP. Domani abbiamo un incontro in giunta regionale della Lombardia e aspettiamo risposte e speriamo che siano positive. Un settore, quello dei call center, che occupava quasi 300.000 lavoratori oltre dieci anni fa e siamo arrivati a circa 80.000. Eh, su questo settore non c'è stata mai una grande attenzione del governo per consolidare l'occupazione. Crede che bisognerebbe invertire la tendenza? Ci sono dei segnali? In Lombardia fino a qualche anno fa c'erano più di 50.000 addetti nel settore dei call center e adesso siamo sotto i 30.000. Molto spesso i trasferimenti avvengono in regione del sud del nostro paese, in molti altri casi avvengono ad esempio in altri, in altri paesi dell'Europa dell'est, proprio perché la logica è quella del contenimento del costo del lavoro. Quindi ci vuole sicuramente da una parte una legge a sostegno del settore che c'è, che va applicata, a tutela naturalmente di quelli che sono i lavoratori, cioè deve esserci l'obbligo quando uno riceve una telefonata da un operatore del call center che questo operatore dichiari da dove sta telefonando. Bisogna il più possibile lavorare anche sulla qualità del servizio, che naturalmente può rappresentare un importante discrimine e deterrente rispetto alla delocalizzazione produttiva, in tal senso alcune aziende stanno ripensando questa logica del massimo ribasso. E dall'altra parte, però, essendo questi settori che non, che non lavorano solo questi operatori con il settore privato ma anche con il settore pubblico, anche il settore pubblico si deve dare una regolata. I committenti pubblici non possono contribuire al dumping sociale che avviene all'interno del settore con logiche di appalti al massimo ribasso perché dentro gli appalti al massimo ribasso queste aziende se rimangono nel nostro paese e applicano regolarmente e adeguatamente i contratti di lavoro non riescono a stare nei costi. Voglio dare anche come dire, un messaggio a chi ci ha censurato nei mesi passati. Perché la manifestazione che la team per gli stessi identici motivi ha fatto, i lavoratori della team hanno fatto il 13 dicembre, eh, è stata totalmente censurata da tutte le televisioni nazionali. Telecom ha fatto di tutto per mandare eh, comunicati stampa che smentissero i motivi per cui noi eravamo in piazza. Hanno sempre messo le mani avanti su qualcosa che assolutamente non era vero. Hanno detto che noi eravamo tutti dei visionari. Eh, che anzi addirittura i sindacalisti erano eh, dei pifferai magici, e quindi i lavoratori tutti i topolini che li seguono. Io direi che oggi dimostreremo che invece questa lotta è una lotta vera, che i lavoratori non ce la fanno più e quindi c'è bisogno di cambiare, cambiare il passo nelle trattative e chiedere finalmente qualcosa in più e non in meno. Facciamoci sentire, non voleremo!